Um... Salve ragazzi, come state? Scusate, questa settimana ho letto Siddhartha eh, quindi stavo provando a meditare un pochino sulla perfezione ma non ce la faccio, non è cosa per me eh, Allora, come vi stavo dicendo, quest'oggi vi parlerò, anzi vi riassumerò tutta l'opera di Hermanesse dal titolo Siddhartha. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciarmi più like possibili sotto i video. Iniziamo subito cercando di contestualizzare l'opera. Eh, Siddhartha è ambientato in India, nell'India del VI secolo a.C., che in pratica pullulava di eh, monaci, digiunatori, profeti, fachiri, predicatori, eh, insomma Che cercavano e pensavano eh, di tradurre testi sacri interpretandoli un po' come volevano. In realtà questi testi dovevano essere custoditi soltanto dai bramini, sacerdoti di Brahma, che erano loro che dovevano conoscere tutti i riti e le varie insomma i vari testi sacri e facevano anche parte della prima classe sociale indiana. Subito dopo vi erano guerrieri e principi, poi ancora contadini e mercanti ed infine gli umili manovali. E il resto della popolazione, questi venivano definiti paria. Eh, ma non avevano neanche rilevanza, cioè proprio non venivano considerati neanche uomini. E in tutto ciò eh, nasce, eh, diciamo, viene ambientato il romanzo di Siddhartha. Infatti il nostro protagonista cerca per tutto il romanzo di raggiungere il nirvana, cioè la perfezione dove ehm, egli riesce a trovare un perfetto equilibrio fra ciò che è tangibile e ciò che non è tangibile. Non so se riesco ad essere chiara, ma iniziamo subito col riassunto, se potrò anzi vi darò anche qualche indicazione eh, dei relativi capitoli. Nel primo capitolo abbiamo Siddhartha che si descrive, egli è il figlio di un bramino e ehm, parla con il suo amico Govinda e discutono appunto sul fatto di quanto questi insegnamenti possano o meno essere utili o li stiano facendo raggiungere eh, la perfezione e allora egli decide di, sente dentro di sé che deve provare qualcosa di nuovo e decide di volersi unire ai Samana che erano in pratica dei come dire dei sacerdoti li possiamo chiamare comunque erano delle persone che pregavano ma discostandosi completamente da, anche dalle esigenze del proprio corpo ma ve ne parlerò fra poco e quindi decide di comunicare questa sua decisione anche al padre ovviamente il padre di siddhartha non è d'accordo e siddhartha decide di Ribellarsi pacificamente, cioè di rimanere realmente fermo nella sua posizione, infatti abbraccia concerto in piedi e rimane così per tutto il capitolo, o per meglio dire rimane così per tutta la notte, in quanto comunica questa decisione al padre di pomeriggio. E il padre si recherà continuamente ogni ora dal figlio e lo vedrà sempre nella stessa identica posizione, per tutta la notte, fino alla mattina seguente. E in quel momento si arrenderà, in quanto il padre vede negli occhi del figlio che già questi sono lontani, non sono più là, lì vi è solo il corpo presente e così dà la benedizione al figlio, gli raccomanda di passare a salutare la madre e i due non si vedranno mai più ma il cammino di Siddhartha inizia Beh, in maniera vera e propria, insieme a Govinda, perché Govinda dice io ti seguirò ovunque tu andrai. E si uniscono ai Samana, come vi stavo dicendo, questi Samana mettono a dura prova la resistenza del proprio fisico, digiunano per giorni, pregano sotto il sole cocente, sotto la pioggia battente, insomma si spogliano delle loro vesti, diventano un po' dei vagabondi. E anche per circa tre anni questi ragazzi decidono di sottoporsi a queste prove un giorno Govinda dice a Siddhartha di non essere convinto che questa sia la strada per l'illuminazione di aver sentito parlare di un buddha che sta attraversando un paese lì vicino ehm, che eh, si chiama Gotama che dicono realmente abbia toccato l'illuminazione abbia raggiunto l'illuminazione e allora Siddhartha salutano i Samana sia Siddhartha che eh, Govinda e vanno a cercare questo buddha in realtà lo trovano ed è realmente cioè si vede che ha raggiunto l'illuminazione si vede dalla sua Espressione e cerca in tutti i modi di dar lezione, di spiegare come si è raggiunto a tale, eh, a tale livello di perfezione, di meditazione. E subito Govinda decide che lo seguirà. E infatti, eh, si vestirà di giallo, si taglierà i capelli come il Buddha. Mentre Siddhartha invece decide di non seguire, nell'amico, nel Buddha. Infatti quando Govinda si alza per proporsi, eh, si gira e gli fa Siddhartha, ma forza, alzati, e Siddhartha, no, no, no, io non vengo. <ride> Insomma, Govinda ormai avrà, eh, prenderà la sua decisione, mentre Siddhartha deciderà invece di vivere le esperienze a modo proprio. Nel capitolo successivo parlerà col Buddha e si confronteranno i due in quanto Siddhartha spiega a Gotama eh, che non lo segue perché non vede in lui un maestro. Perché sa che è probabilmente forse è il, il più bravo il più grande maestro che eh, potesse trovare nella sua vita, ma sostiene che egli abbia raggiunto tale sapere, tale perfezione, grazie alle esperienze di vita che ha vissuto. Quindi dice, io probabilmente, anche se ti seguissi una vita, non raggiungerei mai la perfezione, perché non ho le tue stesse esperienze di vita. E così decide di andarsene per la sua strada, e quindi a seguire vi è un capitolo abbastanza... come dire... Insomma, egli sente la sua voce interiore e riscopre tutto per la prima volta. L'acqua del fiume, le foglie, gli animali, il calore del sole e in tutto ciò decide di raggiungere la città eh, per raggiungere la città deve attraversare un fiume e qui incontra per la prima volta Vasudeva Vasudeva è il traghettatore eh, che vede questo Samana dice vabbè lo so che non puoi darmi niente ma ugualmente ti faccio la cortesia di portarti dall'altra parte della riva eh, dice tanto comunque ci vedremo perché il fiume è un ciclo e eh, è, è circolare tutto poi ritorna Lì per lì Siddhartha non capisce cosa voglia dire Vasudeva, lo saluta e basta. Lungo la strada incontra una giovane donna e questa quasi le si offre, però eh, Siddhartha capisce che non è il momento giusto, anche se i suoi sensi li sente risvegliati, decide che non è il momento giusto. Quando entra in città la prima persona che vede è una donna di nome Kamala, una cortigiana e i due si scambiano uno sguardo, ma allo stesso tempo ella lo guarda ma dice oh, sei un pochino sporco cioè pensa e quindi non lo degna più di tanto va a rifugiarsi nel suo palazzo con tutto il suo giardino e Siddhartha si accorge però dello sguardo di Kamala ed anche di come l'abbia So e capisce che deve andarsi a curare un attimo la barba, i capelli, andarsi a fare un bagno, insomma, che si deve un pochino rimettere in ordine. Dopodiché si reca di nuovo da Kamala e le chiede se può istruirlo, eh, per, per l'esattezza forse dice insegnargli l'arte dell'amore. Credo, e, e Kamala dice: Certo, e tu che cosa mi dai in cambio? Perché a me piacciono i gioielli, piacciono le ricchezze, le cose belle. E lì dice: Io non ho niente, sono stato un samana e quindi voglio soltanto fare esperienze. Dice: Vabbè, ti aiuto io a trovare un lavoro perché mi fai simpatia cosa sai fare allora quello digiunare pregare no però poi so anche leggere scrivere dice Kamala perché non iniziavi prima da leggere e scrivere che è una cosa non comune neanche io so leggere bene e scrivere bene insomma li trova il lavoro presso un mercante e da qui trascorreranno circa vent'anni in cui si darta: si sì, godrà la vita con Kamala andrà in giro a, insieme al mercante, guadagnerà tantissimi soldi, però mentre inizialmente le preoccupazioni del mercante, cioè di badare a loro, a riscuotere i suoi interessi, le considera come delle motivazioni vane, quasi le deride, dice che uomini semplici sono, si preoccupano di queste cose, si fanno travolgere dalle passioni, infatti li, li definisce addirittura uomini e bambini, ed egli si sente al di sopra pian piano che passano gli anni invece si accorge che anche egli è sempre più soggetto alle sue passioni si ubriaca mh, vai a donne diciamo ecco, ehm, si unisce a donne di facili costumi ehm, gioca ai dadi dissipa il suo patrimonio una, una notte dopo questi eccessi fa un sogno si addormenta e sogna un uccellino, Kamala, in pratica aveva un uccellino in una gabbia e sogna proprio questo uccellino, però lo sogna morto. E allora che cosa fa? Lo prende e lo getta per strada senza neanche battere ciglio. Capisce in quel momento che quell'uccellino è simbolo di se stesso, della sua voce interiore, di tutto ciò che egli aveva cercato di costruire in giovinezza, che l'ha preso e gettato via. E allora si alza e con l'impeto lascia tutto, lascia la casa, lascia il denaro, lascia Kamala, lascia il mercante, se ne va nel bosco. Ovviamente questa, questo accaduto non stupisce Kamala, che la notte prima era stata insieme a Siddhartha e gli aveva appunto detto che egli non era capace di amare e che, ed egli gli aveva risposto che anche, neanche lei era capace di amare visto il lavoro o comunque l'attività che svolgeva e quindi fra i, ella non si meraviglia mentre il mercante lo fa cercare eh, da, da tutti insomma in realtà Siddhartha eh, vuole andare al fiume a suicidarsi perché non riesce più a sentire la sua voce interiore, pensa di aver gettato all'aria la sua vita ma proprio mentre sta per suicidarsi il fiume gli parla e sente la voce del fiume che gli dice di non uccidersi e... Simbolicamente capiamo che egli in quell'atto non ha ucciso se stesso, il suo io, la sua anima, ma quella, quel siddhartha degli ultimi vent'anni che si era eh, dedicato ad accumulare beni e ricchezze materiali. Egli allora che cosa fa? Eh, decide di incontrare Vasudeva e di farsi traghettare dall'altra sponda eh, del fiume. E quando però dice, sai io non posso pagarti, Vasudeva non gli crede, dice come sei vestito, elegantissimo, ma per giunta anche le scarpe non mi puoi pagare. Eh, e allora si ricorda alla fine, riescono a ricordare che egli era lo stesso Samana che aveva traghettato tanti anni prima e allora Siddhartha dice io ti regalo anche i miei abiti per favore insegnami a diventare un traghettatore dammi un grambiule, qualunque cosa uno straccio e allora Vasudeva lo accoglie in casa propria e i due passano tantissimo tempo a meditare lungo la riva del fiume ad ascoltare la voce del fiume e a raccontarsi un po' di storie eh, dopo qualche tempo vengono a sapere che sta per morire il Buddha vi ricordate il famoso Buddha quello vestito di giallo eh, Gotama? e ehm, traghettano tantissime persone che vogliono andare a trovarlo prima che questi muoia fra queste persone vi è anche Kamala che abbiamo lasciato ehm, qualche capitolo prima ella in pratica era rimasta incinta e così aveva deciso il figlio era di Siddhartha e aveva deciso di ehm, regalare la propria dimora ai monaci, ehm, ai seguaci del Buddha e della, di vivere in maniera più riservata. Allora così col figlio decide di andare a far visita un estremo saluto a questo Buddha e mentre sono lungo la riva del fiume il figlio è un po' viziato e stanco e chiede alla madre di riposare. I due si addormentano e Kamala viene morsa da un serpente velenoso. E iniziano a gridare insomma, Vasudeva, il traghettatore, gli ode, li sente e li porta nella sua capanna e qui eh, Siddhartha incontra di nuovo Kamala la riconosce subito perché entrambi sono l'amore della vita dell'altro e riconosce anche il figlio perché ne riconosce i suoi tratti da giovane e Kamala morirà subito e in quanto il veleno ormai si è diffuso e Siddhartha inizialmente è disperato poi capisce che però non può essere triste perché la vita gli ha regalato un figlio e i non, il capitolo successivo non è proprio facile in quanto il bambino non riconosce in Siddhartha il padre dice tu puoi essere stato l'amante di mia madre ma non sei mio padre e così decide di scappare inizialmente Siddhartha vorrebbe raggiungerlo anche se Vasudeva dice lascialo stare dice anche, anche tu hai fatto la stessa cosa te ne sei andato tipo da tuo, da, dalla casa di tuo padre ed è lì poi arrivato in città essendo che non lo trova si ferma davanti la ex casa di Kamala a meditare fino a quando appunto non eh, lo va a cercare Vasudeva e lo riporta alla loro capanna e qui appunto ragionano sul fatto che anche Siddhartha aveva lasciato il padre che non l'aveva mai più rivisto e che probabilmente eh, anche suo padre aveva provato quel dolore quando eh, aveva, egli aveva deciso di andarsene di casa eh, Siddhartha continua a fare il traghettatore e ogni volta che vede le, le famiglie felici dice perché io non posso essere un uomo bambino semplice, ehm, farmi prendere da dalle passioni? fino a quando eh, Vasudeva dice guarda, ascoltami, meditiamo un attimo insieme, i due parlano dice eh, e Vasudeva riesce a fargli sentire attraverso la meditazione la voce del fiume e che cosa succede? In pratica Siddhartha prima sente la propria voce, poi sente la voce anche di Vasudeva, de, di Kamala, del mercante, del figlio fino a quando ne sente tantissime allora in quel momento capisce di aver trovato l'OM, la perfezione è che ehm, gliel'abbia trasmessa Vasudeva Vasudeva quando eh, appunto capisce che Siddhartha ha raggiunto eh, il Nirvana eh, dice io ti lascio la mia casa, il mio lavoro anche perché ormai i, gio i giorni per me sono giunti al termine insomma sta per morire nell'ultimo capitolo eh, tutti parlano di questo eh, saggio traghettatore eh, di, eh, e questa notizia giunge anche a Govinda allora Ellie che già è avanti con l'età dice voglio provare l'ultima chance, voglio parlare con questo traghettatore vediamo se eh, mi riesce eh, a spiegare che cosa, eh, darmi un metodo per raggiungere la perfezione e allora si reca da, eh, da Siddhartha ma non lo riconosce. In realtà questo avviene anche nel capitolo quando Siddhartha decide di suicidarsi subito dopo quando eh, esce dal fiume egli si addormenta sotto un albero e viene vegliato da un monaco questo monaco è proprio Govinda che però non lo riconosce e allora quando ehm, Siddhartha si rende conto che l'amico non l'ha riconosciuto lo ringrazia e lo ringrazia chiamandolo per nome così Govinda gli chiede di eh, venire con egli di andare a di seguire il Buddha ma Siddhartha si rifiuta e come abbiamo visto eh, si unisce a Vasudeva. In questo caso per la seconda volta Govinda non riesce a riconoscere l'amico anzi eh, gli chiede come hai fatto? Eh, come fai ad essere così saggio? Aiutami? Eh, ed egli risponde Dice: tu per tutta la vita hai cercato e sei un cercatore non, non riesci a vedere ciò che hai davanti dice immagina che chi mi ha eh, trasmesso la, la perfezione sia stata una persona che in realtà non aveva neanche studi filosofici era un semplice traghettatore che ha imparato tutto ascoltando la voce del fiume dice immagina che tu non stai riuscendo a riconoscermi per la seconda volta e quando dice questo talmente sei dedito a volere informazioni da me e quando dice questo Govinda capisce che per la seconda volta sta vedendo l'amico ma non l'ha riconosciuto e I due rimangono insieme per un po' di tempo, poi Govinda decide di nuovo di tornare nei, dai monaci. E Prima di salutarsi, insomma perché probabilmente sarebbe stata l'ultima volta che i due si sarebbero visti in quanto già erano avanti con l'età, Siddhartha gli chiede di dargli un bacio in fronte. Proprio tramite questo bacio in fronte riesce a far en eh, entrare Govinda nella sua... Uh, sfera di spiritualità riesce a far percepire a Govinda le mille voci del fiume e quindi anche Govinda finalmente raggiunge la perfezione raggiunge il nirvana e il libro si conclude con i due amici che decidono di vivere di eh, tutto il resto della loro vita lì eh, in riva al fiume ora io non so se la mia, il mio riassunto sia abbastanza chiaro eh, però spero appunto di eh, che, vi, eh, che vi giovi e soprattutto diciamo il filo rosso di tutta l'opera è che ognuno di noi deve raggiungere il proprio equilibrio personale ma non vi è una strada uguale per tutti è un cammino personale che dobbiamo fare eh, ma dobbiamo fare da soli detto questo vi auguro buona settimana e vi do appuntamento alla prossima per una nuova recensione o riassunto